Eccoci qua, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, un'altra bellissima puntata di Restart, come vedete nella sigla le parole sono futuro, ripartenza e ripresa, una nuova energia per il territorio e per le imprese del territorio, questo è quello che vogliamo dare con i messaggi delle puntate che stanno andando in onda e che, Ilda, hanno grande successo. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene Maurizio, grande successo sia sui social che in diretta, quindi vi ringraziamo tanto. Questa sera abbiamo due ospiti molto importanti. Davvero? Ah sì, eccoli qua, non li avevo visti, eccoli qua. Presentiamo il professor Claudio Teodori del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia. Benvenuto professore. Buonasera e benvenuto. Grazie, grazie. E presentiamo il CEO Raul Bontempi della Vitta Vivo. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. buonasera, grazie, grazie, grazie di essere venuto. Io questa sera devo essere onesto, ho chiesto aiuto, ho lanciato un razzo perché volevo una rappresentanza importante del territorio, l'università coniugata con le imprese perché l'università guidata anche dal dipartimento del professor Teodori si innesta proprio con le imprese, calpesta il suolo delle imprese, le vive, vero professore? È vero, sì, il Dipartimento, ma l'Università di Brescia in generale anche tutti i Dipartimenti di Ingegneria soprattutto vivono intensamente il territorio, sviluppano insieme al territorio una serie veramente molto, molto ampia di progetti sulla, beh, sulla dimensione economica, sull'innovazione sull e da un po' di tempo, non perché sia una moda ma perché effettivamente sarà una, un elemento che ci guiderà nei prossimi, nei prossimi anni anche sulla sostenibilità. Sostenibilità chiaramente si può declinare in mille modi diversi, quindi da quella ambientale che va per la maggiore per, per tante ragioni ma c'è anche quella sociale, c'è anche quella economica. Quindi sono temi La famosa sigla in inglese SG? che è questo qui, Environment, Sustainability eh, e Governance. governance. Sono eh, queste qui le tre. un'interrogazione. Un un ha studiato Maurizio. Ah, <ride> mi sono preparato perché col il professor Teodori non potevo <ride> sbagliare. Però eh. ha detto una cosa importante, ha detto una parola, stanno già arrivando anche delle mail, ha detto la parola ingegneri e eh, già le aziende eh, ci stanno chiamando perché l'ingegneria... Eh, questo, eh, questo è un tema è un su tema, cui si potrebbe discutere molto che eh, apparentemente non sembra un tema con rilevanza economica, invece lo è tantissimo, e non è un tema bresciano. Brescia soffre un po' di più rispetto ad altre regioni italiane, è proprio il tema della eh, non corrispondenza, si chiama mismatch, con un termine anglosassone, tra domanda e offerta. Cioè, purtroppo il grosso problema che abbiamo è che le imprese hanno e che non riescono a trovare figure eh, adatte al a quel il, al ruolo. bisogno. Al ruolo, per la crescita stessa dell'azienda ma non perché non ci perché sono poche quando si parla di laureati quelli famosi laureati stella cioè quelli certo. scientifici certo. Eh, il problema è che eh, ce ne sono pochi allora il da segnalo che alla ripresa adesso abbiamo ancora qu tra quattro puntate nel mese di giugno ma quando ripartiremo a settembre ottobre rinviterò onore, il piacere il professor Teori e fare un focus proprio su questo aspetto qua perché è importante quello che sta dicendo perché è vero che abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di giovani qualificati, l'ITS non è una scuola di serie B, non sono inserimenti di serie B, anche perché, buonasera Raul, posso darti il un... turno? Ma la tua azienda che è in? Rodengo Saiano. La azienda Rodengo Saiano, alla stacca. Alla stacca. Abbiamo qualche anno fa fatto questo nuovo questo investimento mettendo insieme quello che era la produzione stori storicamente situata in Valle Camonica con la parte commerciale che era a Brescia siamo trovati a metà strada, abbiamo avuto l'occasione di trovare un bel polo industriale dove abbiamo messo le basi per la nostra, per la nostra crescita che si è consolidata infatti, Cosa fa Europa. la tua azienda Raul? La mia azienda produce viti e bulloni dal diametro 5 fino al diametro 64 quindi oggi abbiamo una, una gamma vastissima, credo sia una delle più grandi d'Europa quindi eh, i bulloni e le viti vanno nelle macchine, perché una oh, macchina oh, c'è bulloni e viti vanno, dappertutto? Le, le, le viti vanno dappertutto, quindi vanno nelle sedie, nell'edilizia, nel nell'arredamento. Sedi, nella nell diciamo che la nostra produzione va nella meccanica generalista, sì. mediamente. Cioè noi Non facciamo viti per l'automobile, che comunque è uno dei, dei, dei maggiori utilizzi sì. al mondo della, della viteria e quindi vanno in tutte, in tutte le macchine che, faccia, che, che usiamo tutti i giorni di qualsiasi genere, quindi dalla macchinetta per il caffè che usa le viti piccole fino a una pressa di, da mille tonnellate o una, una torre eolica che usa viti da, da 50 kg l'una, perché facciamo Caspi. anche viti da, da 50 kg in una. Cioè io no, non ho viti eh, da 50 kg. una vite da 50 kg? Mai vista? Non l'ho mai vista neanche io, però per le torre eoliche, per tornare alla parola che ha detto il professor prima, professor Teodori, la sostenibilità, anche perché i fondi che arriveranno finalmente dal piano PNRR, la parola sostenibilità sarà la base della spesa di questi fondi, vero professore? Beh, la ritroviamo in tanti programmi, in tanti programmi, non dico che è trasversale, però diciamo che è ben presente, è ben rappresentata. È chiaro, qui fra poco arriveranno un sacco di fondi, ma veramente tanti, e il problema che abbiamo è quello di utilizzarli al meglio saperli spendere questo, saperli spendere bene, bene perché per saperli spendere magari si riesce anche se l'Italia storicamente non è mai riuscita a spendere tutte le risorse che arrivano dall'Europa questo è un grosso problema un problema endemico però ecco dobbiamo essere, essere bravi a eh, portare avanti dei progetti che abbiano comunque un orizzonte temporale più lungo, perché poi le risorse finiscono cioè le risorse che ci arrivano non sono infinite dopodiché dobbiamo cominciare a, a, a pensare a come restituirle, anche perché anche quello che sta dicendo adesso il professore è arrivano questi prestiti, devo aumentare la produzione, il fatturato il PIL, chiamiamolo così quindi genera ricchezza che poi da sul territorio poi restituisco questa cosa perché il buon padre di famiglia fa questo prendo la cosa buona, aumento e le, le, le, le, la viabilità per la, la Vibo, magari sto dicendo una, una cosa di questo genere beh c'è una parte infrastrutture esatta importante molto importante quindi è un, proprio un programma c'è cioè una missione cioè, sono missioni quelle che vengono, sì, vengono sì. definite proprio su questo, su questo tema eh, arriveranno considerando il il piano in sé, considerando anche la parte iniziale che lui ci darà per la parte di start-up, considerando il fondo integrativo messo dallo Stato, 239 miliardi, 235 cifra, miliardi. Una cifra è impressionante. È, è una cifra significativa. Circa una settantina saranno sussidi, quindi diciamo, fondi che non vanno restituiti, e invece il rimanente sono, sono debiti. Quindi debiti che andranno a ingrossare il nostro, il nostro debito, non tutti perché in realtà molti sono progetti già in parte per cui era già stato previsto un finanziamento, ma è, è chiaro che eh, arriveremo alla fine di questo anno a un debito che inciderà per il 160% sul PIL. E quindi il problema più grosso per il futuro sarà non tanto porsi la domanda di come restituire il debito, chiaramente anche questo è, è un tema che non dobbiamo dimenticare. dimenticare, ma il problema più grosso sarà crescere, perché se, se l'Italia non crescerà eh, sarà molto difficile ridurre prima di tutto questo, questa incidenza del 160%, ma secondariamente avere risorse per restituire questo debito. Sono un po' debiti. più brutale di te, se non cresciamo noi crescono gli altri e noi rimaniamo al palo e rimaniamo anche nella Comunità Europea, abbiamo concorrenti, vero Raul? Abbiamo Assolutamente, mi viene proprio l'ultima acquisizione che abbiamo fatto, abbiamo, a marzo abbiamo acquistato un'azienda a Calozio Corte che è sulla strada che va da, da Bergamo a Lecco, una delle strade più trafficate dai sì. mezzi pesanti italiani, eh, soprattutto nel, nel settore della, della buloneria, Poi, tutte le bulonerie italiane sono in quella zona tra filerie e eh, acciaierie, Bisogna attraversare ancora Cisano-Bergamasco, dove ci sono due tornanti in, in paese e poi c'è un attraversamento a raso della ferrovia. Eh, pensare nel 2021 di fare ancora questa strada è una cosa veramente interrompo, vergognosa. Ti interrompo, perché abbiamo avuto ospite il presidente della, della FAI di Brescia con la sua azienda, che, eh, Piardi, che salutiamo, vero? che ci ha fatto una fotografia esatta del cosa vuol dire essere al servizio delle imprese per la mobilità delle merci e per la crescita, come diceva prima il professor Teodori. Nella tua azienda il debito non è satana se è finalizzato a un progetto, vero Raul? Assolutamente, noi facciamo debito e lo facciamo per crescere. in questo. Quindi un imprenditore ha già dato, professore, una piccola spiegazione. Noi facciamo debito per crescere, non facciamo debito buono debito che mi fa assumere persone, che mi riporta ricchezza sul territorio. Il debito va restituito su progetti. Eccola qua, un esempio di una piccola media impresa, perché è una signora impresa del territorio. Da quanti anni c'è la tua impresa? Eh, da 60 anni, quest'anno facciamo i 60 anni e pandemia permettendo ci piacerebbe anche festeggiarlo, visto che... dovremo festeggiare, torneremo sempre... a festeggiare, dal 21 di giugno se va tutto bene Dovrebbero togliere anche il coprifuoco, quindi anche la Lombardia entrare in questa area bianca. e Vedete che respiro che ho fatto! E, e, prendere, fiato. e prendere fiato e tornare a stringerci la mano e fare festeggiamenti di belle realtà come questa come, che abbiamo qua ospite, perché è importante anche comunicare e festeggiare i bei traguardi. Assolutamente. Poi... Eh, noi abbiamo la fortuna quest'anno di poterlo fare con, eh, con mio papà ancora in gamba perché mio papà ha fondato l'azienda 60 anni fa. Come ma... si chiama il papà? Bruno. Che lo salutiamo lo signor salutiamo. Bruno, complimenti per quello che ha seminato, vedo che la, però la mela non è caduta distante dall'albero perché è qua presente. C'era una domanda che volevi sì. fare tu? Se il passaggio generazionale ha avuto complicazioni, come è avvenuto? Ecco, il passaggio generazionale è un argomento sempre molto presente nei dibattiti che parlano delle imprese, soprattutto, naturalmente soprattutto delle imprese familiari, quindi che a Brescia sono il 90% erotti. Il 90% sono così. Ma mi piace di più parlare di convivenza generazionale, perché come dicevo, mio papà è ancora in azienda e quindi... Certo. Non c'è mai stato un passaggio, un passaggio vero e proprio se non in qualche incarico formale che naturalmente si è sviluppato in più tempi, nei, eh, nei ormai 30 anni abbondanti di, di convivenza. E come sono stati eh, questi anni di convivenza? Eh, molto buoni, nel senso che abbiamo fatto cose diverse, ci consigliamo a vicenda. Eh, lui è molto bravo per esempio a fare gli acquisti e secondo me ha un occhio da imprenditore Ancora più, più spiccato del mio, uh, a me piace gestire le cose, ma spesso le, le, idee, le idee più belle le ha ancora che, lui. Direi che a casa devono prendere nota di questa cosa qua, e questo è importante, vero professore? E, e, e' molto importante anche il termine che Raul ha usato, perché passaggio generazionale non piace neppure a me. Neanche a me. Mi piace convivenza, mi piace continuità, perché l'aspetto importante è che ogni generazione in azienda può dare un contributo diverso, soprattutto negli anni che ci hanno portato ad oggi perché in effetti è aumentato anche la, la scolarità, sono insomma sono cambiate tante cose, quindi il, il fatto della continuità della convivenza è un tema importante, bisogna chiaramente pensarci per tempo, perché non è un qualcosa che si inventa da un giorno all'altro, bisogna prepararlo, poi chiaramente dipende dalla specifica realtà, perché ci sono realtà dove all'interno magari c'è più conflittualità, ce ne sono altre dove invece la conflittualità non c'è e quindi tutto si prepara, ma... È un'attività fondamentale che va programmata come ormai bisogna programmare qualsiasi attività all'interno dell'impresa e soprattutto avere dei sistemi che permettono il controllo. Vedi, hanno detto due cose importanti, eh, ci sono tante soluzioni tecniche per il passaggio nazionale, ma hanno detto due aspetti, la psicologia perché è molto importante l'aspetto psicologico di ambientazione e hanno fatto tutti e due sorvolato su un aspetto molto importante. L'imprenditore può sempre assumere un manager, può sempre mettere un manager. Un titolare d'azienda difficilmente licenzierebbe un figlio, psicologia, intrecci familiari. Un manager messo nei vari ruoli, se non raggiunge gli obiettivi, può essere allontanato dall'azienda, vero? Beh, Qui abbiamo un bel esempio, esatto. che il genio dell'imprenditore è stato passato da padre a figlio. Ma non è che è così in generale, no. non è una questione genetica, no. non è che in tutte le situazioni questi geni si trasmettono e quindi i figli, i nipoti, eh. eccetera, possono, possono fare gli imprenditori. Quindi il discorso di manager è un discorso importante perché al di là poi della, della continuità familiare, perché puoi avere manager pur rimanendo all'interno certo. de, della tua azienda. ci sono anche soluzioni in cui uno fa il consiglio di amministrazione, ma dà incariche manageriali che portano allo sviluppo dell'impresa, a mantenerla, perché il salto, e poi la chiudiamo qua, dal punto di vista generazionale, alla seconda generazione saltano parecchie aziende, eh. la percentuale è elevatissima e alla terza, alla terza generazione ci arriva solo il 15%. Quindi perdere tutto questo valore, questo patrimonio è molto importante. Qui ne abbiamo un esempio bellissimo, dalle viti dei bulloni invece c'è un, un insegnamento, vero Raul? Assolutamente, io infatti sto, sto già pensando al prossimo passaggio generazionale perché i miei figli sono entrambi studenti universitari. Quanti anni hanno? Eh, 25 e 22. Li salutiamo, che si chiamano? Andrea e Pietro. Ciao Andrea e Pietro. E stanno facendo studi che potrebbero portare a fare i manager o gli imprenditori, quindi poi se sceglieranno quella strada volentieri. E... Però vedi anche Però... il tono di voce, dice se sceglieranno quella strada volentieri. Però una domanda, subito a profitto del professor Teodoro che ce l'ho qua, lo devo, devo interrogarlo per forza. Ma un tuo occhio, così, sulla situazione economica che stiamo attraversando adesso, che vediamo un piccolo barlume di luce all'orizzonte, un po' nazionale, e un po' locale. Qualche dato, dici, professore. Beh, Qualche dato, adesso qualcuno, qualcuno ce l'ho perché non è che me ne ricordo la memoria. Però, ad esempio, una cosa importante che ci aspettavamo sì? nel primo trimestre del 2021... Un calo del PIL dello 0,4, invece l'ultimo dato è uscito 4, adesso. Il 4 no. No. È, eh, no, so parlando proprio del primo, trimesso, ah, primo trimestre 2021, è l'aumento dello 0,1, è chiaro che stiamo parlando di decimali, però da meno 0,4 a più 0,1 c'è cioè uno 0,5, quindi questo è un piccolo, piccolo segnale che ci sta portando verso la direzione giusta. È chiaro che dovremo ancora partire un attimo perché la crescita un po' più grande l'aspettiamo, eh, sto parlando a livello generale, che ci certo. sono imprese che sono cresciute tantissimo anche nel 2020, ma eh, l'aspettiamo nella seconda parte dell'anno, dove eh, concludendo 2021 ci aspettiamo un PIL che dovrebbe crescere, prima si parlava di 4,5 però con il dato diciamo di oggi ieri magari si può anche puntare al 5% ah, beh, è tutto numero. sommato è una, è una grandezza è significativa è chiaro che arriviamo <ride> da, da un meno 8,9% del, del 2020 quindi diciamo che eh, era una, una crescita tesa se poi guardiamo indietro guardiamo la punta del 2018 siamo ancora, ancora lontani, più che in termini di PIN, in termini di produzione. Su Brescia, eh, diciamo che nel primo trimestre del 2021 la produzione è aumentata, circa il 5%, sia in termini congiunturali, cioè sul trimestre precedente, sia sì. in termini tendenziali, cioè sullo stesso trimestre dell'anno dell prima. Quindi anche questo è un segnale, è un segnale significativo incamminando verso la giusta direzione, è chiaro che dobbiamo riuscire a, la rotta. E a mantenere, a mantenere eh, la rotta. Ecco, eh, parlando di, di, di, di produzione, come dicevo prima, eh, rispetto al, al 2018, quindi prima della, della disastro. Insomma, del, del disastro, non è che è stato un anno, è stato un anno, diciamo, Zuppicavamo già nel 2019 sì, eh? di stabilità ecco. sostanzialmente senza grosse perdite, con, con valori che non si muovevano, che non si sono mossi molto. Ecco, se noi guardiamo il 2018 siamo in termini di produzione ancora sotto del 27%. che non è Quindi, poco. quindi dobbiamo, do, dobbiamo crescere. Sono cresciute di più le imprese medio-grandi e questo è un segnale importante anche collegandomi a quello che. Eh, diceva Raul prima, sul fatto che le imprese devono aumentare un po' la loro, la loro dimensione, ad esempio tramite acquisizioni o tramite anche altre strade. Non è che anche perché loro... solo Raul, anche il professore, con la sua impresa ha una filiera di fornitura impressionante, di artigiani, di aziende, altre aziende che lavorano per voi, vero Raul? Assolutamente, le imprese che lavorano intorno a un'azienda sono tante, e noi abbiamo un, un ciclo abbastanza completo, quindi... Eh, partiamo dal, dall'acciaio come esce dal, dai laminatori dell'acciaierie e arriviamo a fare la, la qui scatola qui abbiamo la regia che ci sta facendo vedere la, scatola, la scatola di viti finite esatto e, un po' il tuo sito, un po' le tue slide, la tua sede ringraziamo la regia sempre per le precise adesso manca tempo. anche in questo, su questa presentazione manca l'ultima acquisizione che abbiamo fatto che è la base per la crescita per linee esterne che abbiamo pianificato nei prossimi cinque anni quindi vedete, si progetta, si fa, sì, si realizza sì, sì, e si ora. guarda un po' al futuro. Cinque anni ho andato, quindi è importante sì, questo aspetto. Sì, assolutamente. Quest'anno abbiamo fatto, nel 2020, proprio mentre eravamo sul, sul lavoro ordinario, un po' in crisi da pandemia, abbiamo partecipato al, a una scuola organizzata da, da Borsa Italiana sì. E che ci ha aiutato a vedere l'importanza di mettere nero su bianco i numeri per la crescita e quindi quello che era prima solo nella mia... Testa, La mia testa è stata coniugata in, in numeri, abbiamo fatto questo piano quinquennale qui, che prevede l'acquisizione di due o tre aziende, una l'abbiamo già comprata e anche una crescita per l'interno. Come interventi. vedi non parlano i numeri non parlano solo al professor Teodori ma parlano anche le aziende, i numeri parlano? Certo, i numeri parlano sempre, diciamo che i, i numeri se tu li torturi un po' possono anche dirti eh. cose diverse sì, da quelle vero. che rappresentano, però in linea di massima se li tratti bene ti dicono le cose, le, le cose vere. E, no, quello che diceva Raul è molto importante, il, il progetto Elite, eh? quello sì, in cui avete partecipato è un progetto in cui... Conosciamo è, bene il progetto Elite? È, è, è molto importante, non tanto anche se non si ha intenzione di andare in borsa, perché comunque eh, ti, in borsa. <ride> ti impostano <ride> diciamo che il, il, diciamo il punto centrale di Elite è proprio quello di... Portare le imprese a ragionare guardando un mercato più ampio, wow. guardando le migliori pratiche. Un'altra puntata è Lime, eh sì. l'Elite: avremo una puntata su questo aspetto qui, solo questi aspetti. In Ma diciamo... inizio, poco fa stavamo parlando di psicologia. Sì, sì, sì. Lanciamo il video della nostra dottoressa Agnese Scappini che ci dedicherà due minutini di psicologia. Grazie. Ricordare è un termine meraviglioso, tra i miei preferiti. Alla radice di cuore significa infatti rimettere nel cuore, il cuore è la radice di ogni nostro ricordo ma ricordare che cosa implica? Due cose fondamentali, uno che qualcosa è stato dimenticato e allora va ricordato, non c'era più e due significa che qualcosa non esiste più e forse neanche mai più tornerà ma allora perché è così importante ricordare? Perché bisogna rimettere nel cuore qualcosa che non c'è più e che mai più ritornerà e che magari era stato bellissimo o anche bruttissimo? Perché la nostra storia e la nostra storia è la nostra identità, la nostra memoria è la nostra storia, identità e memoria sono la stessa cosa. 60 secondi di psicologia finisce qui, Agnese Scappini e Chiacciola Libero per contattarmi e su YouTube li potete trovare tutti. Buona giornata a tutti. Grazie per il lavoro, dottoressa. La ringraziamo tanto. La memoria dell'azienda che viene messa nel cuore e viene messa nei numeri, vero professore? La memoria è importante nelle aziende. La memoria è importantissima, è importantissimo il cuore, la determinazione e soprattutto sognare perché gli imprenditori, anche se molto concreti, comunque sognano. E, e quindi cercano di raggiungere hanno le... questa abilità di tramutare ah, sì. il sogno poi in qualcosa di... se non sognassero non sarebbero imprenditori non sarebbero imprenditori, no, anche infatti. perché si, bisogna cercare di trasformare i sogni in obiettivi sì, sì. e quindi poi metterli sui numeri come diceva prima Claudio quando uno mette i numeri sulla carta poi effettivamente sì. il, il sogno potrebbe davvero diventare un, un progetto imprenditoriale. manca la manciata di minuti alla fine della puntata il tuo sito, della tua azienda vediamo, interrogo te Raul, il tuo sito <ride> È? Ti, ti trovano dove? Io non sono un grande sì? specialista di social. Quindi sì, solo il tuo sito. abbiamo il sito www.vibo.com. Sì. È un sito, tra l'altro, che i nostri clienti possono sfruttare per, per acquistare le viti. Quindi, con, se, se dotati di, ah, di, di password, possono comprare le viti che sono disponibili nel nostro magazzino. Noi ritengo Saiano, abbiamo un magazzino con 11.400 posti palle, quindi sono circa 10.000 tonnellate di viteria sempre pronte da consegnare ai nostri... Ma che tecnologia qua? E lo stiamo, stiamo ampliando ulteriormente il magazzino, quindi anche per, per raccogliere i prodotti dell'acquisizione dell che abbiamo fatto quest'anno e anche delle, delle prossime che andremo a fare. Complimenti, complimenti. Stiamo vedendo alcune, alcune fasi del nostro processo di produzione, adesso lo stampaggio delle viti e poi il processo di bonifica. Che è molto importante perché tutte le viti vengono poi assumono delle caratteristiche meccaniche particolari in funzione del trattamento di, di bonifica che viene effettuato successivamente. È un, un punto di forza della nostra azienda che si distingue da tante altre realtà del settore che, che non hanno tutto questo, questo processo tutto di un, attenzione: un, un al processo cliente. completo. Tanti, tante aziende di piccole dimensioni hanno processi parziali, quindi magari comprano l'acciaio da trattiglieria, quindi già lavorato piuttosto che fanno fare il trattamento di bonifica esternamente, noi invece abbiamo un ciclo completo, quindi dalla, dalla materia prima, avete visto anche... Magazzino automatizzato. Avanzare, magazzino automatizzato, questo è il magazzino di cui vi parlavo prima. Complimenti, questa è tecnologia robotizzazione al servizio dell'impresa. Professore, lascia a te... La chiusura di questa puntata per dare un piccolo così, aiuto agli imprenditori come positività per il futuro? La positività, cioè partiamo solo, solo dal presupposto che questa crisi, che ci ha colpito molto perché ha coinvolto tutti in prima persona, è meno grave della crisi precedente, quella del 2009. Sì, vero, vero. Perché se guardiamo soltanto nel 2020 più o meno le imprese complessivamente considerata, hanno perso il 10% dei ricavi, Vero. se guardiamo il 2009 la perdita è stata quasi del 20%, quindi è chiaro che eh, riusciremo molto probabilmente a eh, tornare ai livelli precedenti in tempi più rapidi rispetto a prima. È come una molla di una biro che abbiamo tenuto stretta per le dita adesso la lasciamo andare la molla e questo dovrebbe darci questo slancio. Sicuramente lo slancio c'è, le risorse ci saranno, se avremo un contesto istituzionale, cioè sto parlando di, eh, di paese sì, che ci sì. supporterà, che supporterà gli imprenditori ma anche l'università e la formazione, sicuramente riusciremo a, a uscire da questo stop che ci ha coinvolto per troppi anni ormai. Quindi una puntata Ilda che, parla, che di, parla di studio di università e di imprese che devono trovare con i bulloni della Vibo connessione, connessione e saldarli bene da Vero. questo punto di vista. Eh, sento la regia, abbiamo qualche secondo ancora? Sì, sì, sì, sta facendo così, così, con la testa. È una, una cosa molto importante per, per la Vibo, 180 collaboratori, quindi anche progetti di, importanti di coesione all'interno, di welfare aziendale. Sì, intanto è un impegno anche sociale importante stare certo. avanti. 180 famiglie? 180 famiglie, una cosa che sinceramente mi rende orgoglioso di fare l'imprenditore. È un bel numero. Qui. Bel numero, complimenti. E in, questo, in questo periodo poi stiamo anche sviluppando processi di, di welfare e di incentivazione per il personale perché sicuramente eh, attirare e trattenere personale qualificato è sempre più difficile. Ha detto due cose importanti? Attirare e trattenere, trattenere. trattenere, anche perché come diceva all'inizio il professor Teodori, sia da economia sia di ingegneria la richiesta è enorme, molto, molto, alta. molto, molto alta. alta. È un bel messaggio per gli studenti comunque. È un bel messaggio, considerate che i, il tasso di occupazione a un anno della nostra università è uno dei più alti in Italia. Quindi, e quindi insomma questo è un messaggio importante. Quindi lo studio finalizzato, guardiamo anche, alziamo la testa dal punto di vista del mercato, leggiamo gli annunci, vediamo come diceva prima il professore cosa cerca l'impresa, cosa sta cercando per lo sviluppo e instradiamoci verso queste cose. Maurizio, i saluti. la puntata è volata, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18.30. Una buona serata. Buonasera. Thank <music> you.